Quando è veramente il momento di abbandonare l'Italia? Quando ci sentiamo pronti economicamente per fare il passo e varcare il confine italiano? Le mie riflessioni nate da 20 anni di esperienza sul campo Dovasi. Ciao, no, sono Luca Tagliatela e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Iscriviti immediatamente per ricevere e rimanere aggiornato con le notifiche del canale e metti un like da qui alla fine del video se riuscirò a, a rallegrarti con le mie considerazioni. In questo è un video del tutto personale, nato dalla mia esigenza di condividere con, con voi l'esperienza degli ultimi vent'anni in termini di pianificazione fiscale, perché la domanda che più spesso mi viene rivolta è esattamente questa, quando è arrivato il momento di abbandonare l'Italia? Tra l'altro io ci ho scritto un libro che si chiama Abbandona l'Italia e salva te stesso, che parte da dati economici, cioè è importante partire dal dato economico, questo è imprescindibile, quindi avere evidentemente il sostentamento economico, per poter fare un passaggio del genere, ma di per sé, come dire, l'abbandonare o meglio, il, lo spostare il proprio, il proprio domicilio, il proprio centro di interessi in Italia al di là del confine italiano nasce da un'esigenza personale, per cui sicuramente il dato economico è importante, il mio consiglio in questo senso è di voler partire utilizzando il forfettario italiano che è altamente favorevole o comunque parzialmente favorevole, diciamo che non è tra i peggiori regimi fiscali per chi fa start-up in giro per il mondo, e um, fare poi anche però una riflessione personale okay? quindi superato quel dato economico 65 mila euro dedicati secondo me a quel punto è imprescindibile il trasferimento se lo faccio prima lo faccio per motivi anche non economici motivi non economici sono la qualità della vita che cerchi all'interno di uno Stato che magari non ti rappresenta ti rappresenta questa è una scelta puramente tua, personale e non te la puoi imporre nessuno il trasferimento di residenza è un'operazione assolutamente delicata Sensibile, poi chiaramente dipende dalla tua personalità, dalla tua psicologia e anche dal numero di beni, di asset o di attività economiche di ricavi che hai. Nel momento, al momento della, della partenza per cui devo fare attenzione a tutto quello che mi lega con il territorio italiano per spostarmi prima di spostarmi dall'altra parte ma non esiste un momento preciso all'interno, al, al di sopra o al di sotto nel quale, diciamo prima o dopo il quale è ehm, conveniente spostarsi al di là del confine italiano per abbandonare la penisola bisogna, avere, bisogna chiaramente informarsi e cercare di avere le idee quante più chiare, quanto più chiaro possibile anche sui piani di trasferimenti cosiddetti il relocation plan, che è quello di cui mi occupo da vent'anni, cioè bisogna capire a seconda della propria destinazione eh, della destinazione desiderata, ehm, quali sono le implicazioni fiscali. Anzi, se, se mi permetti di darti un, un indizio, un'indicazione, un secondo me la prima domanda che dovresti farti è: voglio una residenza stabile o voglio una residenza flessibile? Ho necessità, piacere di spostarmi in un paese dove già so che rimarrò per tutta la vita, la Spagna, la Germania, qualsiasi esso sia, oppure voglio cominciare a esplorare e capire quindi qual è la giurisdizione che mi dà la flessibilità tale per cui posso mantenere il domicilio, posso mantenere la residenza fiscale, però contemporaneamente iniziare un viaggio in giro per il mondo, chiaramente all'interno di un'area geografica che definisci che ti può interessare per capire se... Quelle giurisdizioni dove anche andrò a esplorare di volta in volta avranno più pro, più contro sotto un profilo, lo ripeto, meramente soggettivo al di là della tassazione, perché è chiaro che se non ti piace il freddo difficilmente ti piacerà trascorrere l'inverno in Est Europa, se non ti piace l'umidità e allora probabilmente il Brasile nelle stagioni estive non è il posto che fa per te, così come probabilmente non lo è il sud-est asiatico, ok? quindi sono tantissime le considerazioni da fare. È chiaro che eh, il mio consiglio è di avere un approccio per gradi, quindi parto dalla flessibilità di una residenza flessibile per poi capire dopo che ho esplorato qual è la giurisdizione che fa per me e eh, riuscire poi in questa maniera a creare un piano di pianificazione fiscale e protezione patrimoniale che da quella specifica giurisdizione mi dia l'ottimizzazione, questa parola che non significa niente che significa tutto, fiscale e, eh, che desidero o che comunque eh, mi permette di, appunto, di ottimizzare, di avere il massimo di sfruttare tutto il massimo possibile mentre invece quando cerco di mantenere una uh, certa flessibilità Magari da nomade digitale o da imprenditore digitale, a seconda della definizione dell'etichetta che ti senti più eh, confortevole e bene sfruttare determinati principi quelli cosiddetti della flag theory, della flag strategy, ok? Su cui tra l'altro ci ho fatto anche un corso di 25 ore di girato, ma questo è un'altra storia. Questo significa che mentre sei flessibile ti converrà a guardarti intorno e per ogni giurisdizione piantare una cosiddetta bandierina, magari un semplice conto corrente, magari una società, magari un'assicurazione sanitaria, magari un'assicurazione medica, magari un'assicurazione sulla vita, magari un. Magari dipende chiaramente dagli asset che hai a disposizione e anche dal tipo di attività che svolgi: se sei con famiglia, se hai una famiglia, se sei giovane, se sei un po' più grandicello, insomma, questa. Flag Strategy ti permetterà poi nel corso degli anni di, um, di accumulare una serie di, di asset strategici, cosiddette bandierine, che in realtà fanno tutta la differenza del, del caso nel corso del tempo, perché per esempio quando è arrivata una. quando c'è stata la stangata nei conti correnti maltesi nel 2018 che hanno chiuso la Satabank e chi non aveva conti correnti in giro per il mondo ma ce l'aveva soltanto a Malta, si è trovato con un problema di liquidità importante, anzi in realtà dal 2018. In poi, con la nascita del CRS, lo scambio di informazioni finanziarie, quando sono tutte le banche, fondamentalmente hanno chiuso i non residenti, hanno creato una sorta di allarbismo, il cosiddetto grid unbanking. Ebbene, lì, eh, come dire, sopravvissuto chi nel passato aveva seminato bene, aveva più conti correnti, più società, più eh, frecce nella faretra per utilizzare un una metafora ok quindi guardiamoci sempre intorno informiamoci sempre già prima di partire se ci sono consulenti che possono aiutarci se um, abbiamo contatti in loco che possono illuminarci anche sulla struttura politica economica e sociale perché molto spesso partiamo come se fosse un viaggio giustamente quindi con, una, con, una, con un approccio anche più leggero inconsapevolmente a livello personale in realtà il mio consiglio i miei due sente sono quello di cercare di approcciare a tutto tutto ogni giurisdizione, e cercare di andare un po' più in là del mero viaggio personale, quindi delle attività magari turistiche, cercare di andare a capire il sistema, come funziona il sistema politico, il sistema sociale, il sistema finanziario, per cercare di capire appunto se ci sono delle agevolazioni che posso prendere in qualche modo, per esempio un secondo passaporto ok? e altre cose così. Questa prima parte del ciclo uh, riflessioni di un tax planner oggi si chiude qui, siamo andati anche abbastanza lunghi, uh, se uh, ti è piaciuto il video lasciami un like, per uh, approfondimenti di qualsiasi tipo clicca il link nella descrizione. Sono Luca Taglielattina e noi ci rivediamo nel prossimo video.